Bentornati su MyFootballJersey Quella che vedete oggi è la riproduzione di una maglia del 97-98 dei Chicago Bulls di Dennis Rodman Questo è un pezzo immancabile se amate il basket la maglia di uno dei giocatori più conosciuti e controversi della storia di questo sport La maglia Bulls 97-98 Personalizzata con numero 91 e ovviamente il nome di Dennis Rodman è nera con rifiniture rosse e bianche. È realizzata in pregiato tessuto a doppia maglia, con una vestibilità comoda che sta benissimo ai fan. Stampa del nome della squadra e numero 91 sul davanti. Nome e numero del giocatore sulla parte posterio, posteriore. Cosa ne pensate? Nella mia classifica questa prende 5 stelle, è fatta veramente molto bene, un po' stretta, ma questa è la taglia di mio figlio, quindi voglio dire, non fate caso a quello. Materiali ottimi, bellissime le rifiniture. Veramente un pezzo da non perdere. Il costo che vedete qui sopra, come al solito è veramente molto vantaggioso per una maglia fatta così bene che mio figlio sfoggerà la prossima estate. In descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Vi ricordo che il sito, nel prezzo che avete visto prima, include anche le spese di spedizione, quindi voglio dire molto conveniente. Ora vi lascio la parte finale, spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia small che a mio uh, parere è un po' piccola. Io sarei andato meglio con una media.